Ciao, sono Lamia, benvenuta nel mio profilo. Con gli strumenti a mia disposizione ti posso aiutare nel prevedere il tuo futuro ed eventualmente, se ci fossero degli ostacoli, aiutarti a superarli. Chiamami tranquillamente, troverai un'amica.